fondamentale al fine di avere un quadro della situazione che si vuole affrontare e poter elaborare dei progetti che consentano appunto sulla base dei numeri di eh, affrontare il mercato. Normalmente diciamo, i dati statistici sono legati al... Noi operiamo nel settore industriale dei servizi ambientali per l'industria, quindi i dati statistici che a noi interessano sono quelli riferiti alle quantità, alle aree e alla tipologia. Di conseguenza per noi è molto importante appunto, avere dei dati più poss possibilmente più precisi diciamo, nella loro determinazione e credo che sul mercato si trovi un po' di tutto, ma ov ovviamente sono pochi quelli che riescono a elaborare dei dati puntuali come potrebbe essere l'ISTA. È fondamentale avere i dati aggiornati in quanto il mondo cambia in maniera molto veloce, le situazioni cambiano in modo veloce e di conseguenza è fondamentale avere i dati aggiornati al fine di poter agire e reagire sulla base di elementi eh, pressoché certi.